SIGEP 2020, ci troviamo allo stand della torrefazione Kimbo SPA e siamo in compagnia dello chef Gennaro Esposito, multistellato, pluripremiato, grazie anche al suo ristorante del Saracino a Bico e Quenze. Gennaro, benvenuto sugli schermi di Orecatv.it. Grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo qui oggi perché tu presenti questa soluzione dedicata al caffè realizzata in collaborazione con Kimbo, di cosa si tratta? Beh, comincio con dirvi che eh, da napoletano il caffè è una delle mie grandi passioni eh, Prima dal punto di vista di degustatore, nel senso sono sempre molto curioso Ho visitato tante torrefazioni e, e mi sono addentrato piano piano nel mondo del caffè perché volevo capire di più mi affascinava moltissimo e ho scoperto un mondo dentro un altro mondo perché le origini, le provenienze eh, la tostatura la ricetta cioè le, la miscela famosa del caffè quindi per me è stato davvero un viaggio che mi ha portato poi a conoscere la, la famiglia Rubino e, e, e tutto lo staff eh, Kimbo mi ha dato la possibilità di esprimere un, uno stile, un modo diverso di fare il caffè approfittando della loro competenza della mia piccola esperienza di piccolo torrefattore perché poi in tutto questo ho avuto una tostatrice per un po' di anni e, ed eccoci qua a raccontare questa che è una ricetta un pochino diversa che parla di caffè in maniera un po' come dire eh sì, ricercata perché io dico sempre che questo è un caffè napoletano ma contemporaneo perché um, non, non, non fa tostature troppo uh, spinte, uh, preferisce rispettare appunto, le, le caratteristiche delle origini che sono tutte origini pregiate e lo ricordo 100% arabica perché questo caffè chiaramente eh, è fatto di, di, di provenienze tipo Etiopia, Guatemala, Brasile, Colombia e Costa Rica che sono delle origini straordinariamente eh, particolari ha una piacevolissima acidità e soprattutto ha la capacità di essere un caffè eh, elegante, raffinatissimo se estratto con una napoletana, un caffè di grande carattere se estratto con una moca un caffè importante con un corpo veramente fantastico, se estratto con la macchina da bar, con la famosa macchina espresso e, e anche nelle modalità cialda e capsula riesce, riesce a confermare la sua performance un caffè elegante ma con grande carattere. Gennaro, come riesci a coniugare nella tua cucina il prodotto caffè? Parliamo di dolci e di tante altre pietanze. Allora, il caffè eh, innanzitutto si chiude con il caffè, capirai quanto è importante chiudere bene un pasto e un caffè deve essere qualcosa che non cancella totalmente tutto quello che è successo prima, ma sa, sa essere rispettoso e sa prendersi la sua parte di, di, di importanza senza eh, farsi ricordare troppo tempo. Quindi un caffè deve essere una carezza per il palato, non deve essere un graffio. E, e poi le applicazioni del caffè sono tantissime. Io devo dire che eh, il caffè è paragonabile a a una spezia perché in fondo lo è in pasticceria soprattutto ovviamente ma anche sapientemente con piccoli tocchi riesce a essere particolarmente indicato per esempio in un vitello tornato no? in combinazioni diciamo un po inaspettate ecco ora viene, viene fuori il professionista della ristorazione che è dentro di te diciamo che eh, io penso che gli ingredienti devono essere usati nel momento in cui riescono a portare qualcosa, un valore aggiunto al piatto senza esercizi di stile e senza forzature il caffè è questo, il caffè è una nostra grande identità sia italiana che campana e, e non va forzata la mano ma va rispettato e va dato il ruolo che merita ma soprattutto dobbiamo sempre e comunque continuare a parlare di qualità ed eccola la qualità delle cinque origini, si presenta in astuccio da 18 pezzi con la selezione delle cinque origini che tu sei andato sapientemente a selezionare. La miscela, come è giusto che sia, è una miscela di 5 origini tutte 100% arabica, eh, c'è cialda macinato per moca o napoletana, c'è capsula per espresso compatibili e ovviamente i grani che secondo me come dire, è il punto di partenza che non può mancare e io al ristorante la utilizzo ormai da qualche mese e sono molto contento i clienti hanno apprezzato tantissimo perché poi sai il termometro vero è sempre sul campo e quando vedi il cliente che fa il bis di caffè vuol dire che è un piacere e allora questo è il momento più bello delle interviste, l'assaggio e andiamo ad assaggiare.